Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e marco 007 e siamo tornati su Yoshi's Reward. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e rispondete al bla, sondaggio, bla. vai indietro. Perché sono sempre io quello che si... Perché tu non, non mi dai il tempo. Ok. Stavo dicendo, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e rispondete al oh. sondaggio. Nella scorsa parte yes. abbiamo fatto tre livelli di, dal mondo 3 e ora finiamo il mondo 3. Sperando di metterci in meno di 40 minuti Arcobalini e nuvole di cotone Wow, sembra un livello molto bello mm. E simpatico E spero di non volermi uccidere durante questo livello Ah, cos'è? Tipo acqua? Acqua tarocca però Beh in effetti nell'acqua Yoshi non ci può andare. Sono, sono, sono tipo in questo un... gioco Yoshi non può andarci perché è fatto di lana e serve. Sono sabbia mobili volanti. Però non ti uccidono. Sono tipo fa... quelle bolle da. Ui i Ani. I gabbi ani. Ma si chiamano solo gabbi con le ali, mentre poi c'è gabbi senza ali. C'è Gabbi 16 bit. Ah già è vero. <ride> gabbi 16 bit Ok io me ne prendo un bel po' faccio la scorta. Cioè, queste sono due meccaniche trasformate di Mi fanno di male. Ah, no. Queste sono la le paranelle. paranelle. Queste sono le paranelle, quelle, eh, le nuvole sono i.. le bolle d'acqua.. Non, non li posso nemmeno uccidere. Posso solo mangarli. Mmm, Gabby no, Wow, dove che vai? Che è sparito a te. Ah ok, si alterna. Perché tu sei lento. Che siamo su oh, quelli sono i gabbi sensali. Si <ride> sono tutti suicidati uno l'ho ucciso io. Togli quello rosso, subito. Quelli sono i. i. I come Non i gabbi. Uh, no, via. Quelli si chiama i ragni. I, I ragni. I latti. I ragni. Uh, uh, posso uccidere uno con un suo simile? Ah, sai quei quei ratti che no. scappano quando arriva. quando. si sì, quando... ho capito, è eh. quelli di Mario. Eh, quelli nelle case Busso che non mi ricordo il loro nome. Bravo. Sì, l'ho fatto apposta, c'ho uno di vita. Ma io scendo invece. Ma non per posta, per il telegramma. Cosa? Uh, Arcobaleno. Vuoi dire non apposta ma a telegramma? <gasps> colpito e affondato grasso colpito uh. grasso white tube, tube. allora in questo livello stiamo mancando subito un sacco di cose già lo posso dire Perché? Ah, io mi volevo suicidare ah siamo, siamo in un tubo che porta nel cielo tu ti vuoi suicidare tempo <ride> mm, Tu non hai molto tempo. Oh <ride> grazie. Prego, era esattamente quello che volevo fare. Intanto, ah, distrutti. Ok, io sono full vita. Almeno quello, ce la siamo tolti di, di mezzo. Poi c'è questo che ci dobbiamo ancora prendere. Dai, in mezzo. Guarda, anche le gemme sono arcobaleno. Hihi, hihi, hi. E tu mi porti. Oddio, quante cose che stiamo mancando sicuramente. Cosa stiamo mancando? Stiamo tornando indietro. <ride> Ma se stiamo tornando tanto. Cosa? Perché? Beh, vieni e basta. Tanto da lì non c'è più nient'altro. E qua niente. sotto. Giù non c'è nulla. Giusti che c'è qualcosa? Hai visto i fili? Sorry. Vai, corri! Corri, corri! Sì! Mo ce la faccio! Come si fa? Prendi quello, prendi quello! Oddio, meno male! Meno mai che ci sono io! Vieni! Mi stai per uccidere, se non avessi avuto i riflessi. Sarei steso tante! Oddio! Via dalle, dal mio prato Ah li posso togliere delle ali lanciandoli così Perfetto Sei sì, lento Marco Meno male che siamo tornati qui se no non Marco è lento, lento Marco è lento vita. Sì va bene fai tu a po' Perfetto devo venire io adesso Yei. Non entrare Entra Entra Mermaid Yoshi Dai No Adesso sarà Yoshi, uuuh wow. Ah Ah è vero, non l'abbiamo ancora visto Premi B per sparare, sparare. Ok, dobbiamo ucciderli tutti, 100% Ok Cosa? Dobbiamo ucciderli tutti sicuramente Per avere i premi o robe Simili sì. E prendere anche tutte le giornate Ma ah, non è un altro scroller Ah non male Sì, lo so, ho visto Che io sparò a caso tanto Prima o poi qualcuno lo becca ok? rallenta. si eh sì, dire... è autoscroller, però è lentissimo. Sì, per... se ti allontani può puoi... diventare lentissimo. Eh, gli arcobalenni ok, non servono a nulla. distruggili distruggili È come... È come la... Come dimensione... le parti di Yoshi. No, le dimensioni di, Yoshi, di, di Kirby. Le dimensioni, quelle là in teni. Dimensioni. Sì, quelle dei Fenix Fenix Felix, Sperix, ci dobbiamo, ci, dobbiamo ci, dobbiamo, ci dobbiamo rifare un let's play comunque. Prima possibile. Let's replay. Dobbiamo rifare un let's play. Uh, Superintendent. Aspetta. Vuole un po' di comitrio. No. Restalle. <ride> Bong. Uh. <ride> <ride> su c'è roba e io la prendo. Io prendo la roba, sai? Io io prendo la roba. Sì, ab si, abbiamo già finito il livello. Non è possibile. Come abbiamo già finito il livello? Come, come, come, come abbiamo già finito il livello? ah, lol, ah, lol. <ride> wow, Guarda, me lo sarei aspettato tantissimo. Sì, uh, certo. ah, uh. Uh. ok, faccio io. Io tanto sono quello della vita quindi non c'è problema. Che vuol dire? che sono quello della... Anzi c'è problema, c'è un, un grosso problema. Io vado contro corrente, andiamo. Mio! Mio! Come okay. mi salire le, le scale mobili? Vai, al vai. Contrario. Rientra nel tubo, prima che mi butto. Chi mi non, non ci ha mai provato? Rientra nel tubo, prima che mi butto. Mi sono già buttato io. Mio! Lom. Lom. Lom. Vai, prendi quello. Let's cosa c'è qui dentro Aiuto sono intrappolato Ok, okay, okay abbiamo tutti i finito gomito. i gomitoli Ti prego dimmi che ci sono altra roba Abbiamo mancato un fiore Doveva andare prima del tubo Presto andiamo Aspetta E non è che è, è, è anche No non penso Quando hai preso l'ultimo L'ultimo cioè, fiore era in quel tubo non, bianco Non in quel senso Nel senso il terzo il terzo, pochi oh, film ricorda <ride> Sei stato tanti fa. Aspetta Qua è la fine del livello, te l'ho detto okay. Schivato ah. mm. Punto Siamo venuti Uh buongiorno, uh, Bonjour Uh la, la. Meno male che non è prima del punto di non ritorno Un attimo Cosa, Marco? 19 timbri Cosa attimo 19 mare? timbri Marco, no, 19 no. timbri Vabbè Almeno i fiori noi, noi dobbiamo prendere Yes Intendant <laughs> Delightfully not ish Simo Vabbè mettiti quella spilla e andiamo avanti io dirgli di mettere quella che non ci fa cadere giù Perché in questo livello c'è pieno di, di buchi Ok Penso, forse Boop, boop Ci rivediamo Al timbro stupido. E poi avevo già iniziato a prendere danno Oh mm. bro, are you kidding me? Oddio, basta L'idioto sei, no Non l'idiota Allora, vediamo Qui Vita Esatto signore abbiamo finito il livello Ok abbiamo finito il livello E questo era il primo 16 minuti di un livello Ora abbiamo esatto. il livello boss E poi quello quello Segreto infamissimo Se, Quello segreto che io non Sgravato. ho mai finito no, Nemmeno io l'ho finito Tu il non boss... l'hai neanche iniziato No non mi ricordo che ci abbiamo giocato Ma non l'abbiamo mai fatto sì Marco, ora vedrai. Yo! Yo! Bene, let's go. An anzi, un ah. Ah. Ah. nel mio file io sono arrivato fino al quinto mondo. So che io non del quarto mondo non mi ricordo proprio niente. Castello di cocca... Co -co. Co -co. Co -co. Oh, co -ca Cocco. Oh, cocca-cocco, madò. Cocca-cocco. Ma chi se ne frega Andiamo, andiamo, andiamo. Gua dietro, vai. Che la non c'è nulla. No, non mi iniziare a mangiare. Ma bene, vedi? Avevo ragione. Fin dall'inizio, si sì, su cosa? Si, sì. sul fatto che mi, non mi devi mangiare. Vai no, veloce, no. mangia un pallottolo. Blow comunque possiamo camminare sulla loro scia. Lo so, è lì. quello L'ho notato. Infatti, mm. lo so. so lo sto cercando di sto dicendo ai viewers. Non sto parlando. No, interno. Lo, lo sto dicendo all'inizio del video. Che lo so, non è vero. <ride> aspetta, aspetta. No, Un attimo, mi ricorda qualcosa sta musica. Senti? Sì, sì. il castello. Sì, ma è un castello anche di un altro gioco. Secondo mm. me questa è casa da. È sempre la stessa musica per i castelli. No, e è... per Aspetta da... che c'era. Aspetta. Ti ho detto a prima... si sì, mi ha mangiato. Perché non aspettavi? Volevo andare sopra un attimo. Secondo me questa è un remix di quella di.. Da, da, da, e quella sì. Quella che sto cantando eh Sì Super Mario World Che cosa c'è da, da dire Quella è punto Ok questa non c'entra intercom in la canzone Però vabbè Bup Bup uh, qui No ok Prendi quel coso Magari un Mio coso Ok E uh, ora siamo morti No, devo saltare su di te. Beh, ti ricordo che io sono quello delle vite. M bollati allora. M bollati. Quindi. Se no, non ti ascolto. Non bollati. No, perché l'hai fatto? Potremmo sfruttare. Non uccidere. Dobbiamo sfruttarli, se è difficile. Non mangiare ancora. Aspetta. Che qui c'è roba? Ok. Qui non c'è nulla. Niente. No. Non abbiamo saltato niente, andiamo avanti. È vero, non abbiamo usato niente perché non abbiamo preso nulla ancora Come? Aspetta ah, cioè? Eh, volevano fregarci Non ho capito che io mi sono già fregato da su Il momento in cui Marco è stato Marco Mar Io. Perfetto Uh, oh no Ok, me li ricordo così, in qualche modo Schiacciam, <ride> schiacciam Per qualche motivo Prima Forse ti ricordi i guadoldi giganti uh. Che hanno dentro i guadoldi veri Perché non l'ha preso? Ah giusto Non in quel momento Ah già è vero non, non puoi prendere un coso così eh, Ho appena provato Ok Andiamo avanti Bisognava saltare su quel, uh, su quel sì, gigante Sì su quel cocco <ride> Quello lì che sta ora sullo sfondo Su quel cocco cioè, sullo sfondo davanti uh. cioè, sullo coso uh. davanti è enorme E anche lì adesso ed è spiaggiato come una balena. Cosa? Ma perché? Dai, come faccio Tanto a... Canto io ho 19 di vita? Dai, ma no. Voi, voi, voi. Ura! Ura! Non pensavo di star pre per prendere... di star trek. Star per prendere quel tizio. Ah, Star Wars, ok. okay. okay. Non Pulso. si può salire. No. Perché dovresti. Insomma, sembra una di quelle che puoi attraversare. che okay, io gli ho testi così qua che è arrivato nel background. Cioè, dove sei andato qua? Si sì, ho fatto uno schiatto a terra. Un Come, come fa? si fa a vedere? Come si fa? Capisci uh, non che distrugge... lì ti nascondono qualcosa e non quindi. Non distruggere nulla fra per questo. No. Ok. Cioè lì ti nascondono le cose e eh, te lo ti fanno capire benissimo che le hanno nascoste lì per questo capisci dove sono uh, tipo no. psicologia al contrario dire blurg no, non voglio dire blurg Bleh. vai vola Marco non c'è nulla si sì che c'è qualcosa e come ci saresti dovuto arrivarci tu hai distrutto la piattaforma <ride> su cui stavo saltando <ride> The life. Bene ni. Ok Esatto Ti salvo io Perfetto Fiori finiti Timbri 14 no. Aspetta che è uccido sto qua I don't like death BASTA ti ho, de no. ti ho detto di non lanciare mai il me da quando Oh no. Quando sei lì Un attimo Abbiamo entrambi 10 <ride> che razza di contraccolpo ti ha fatto okay, Spera che so. quello sia il, il quarto Lo era Sì lo era Perché lo dici tu che l'abbiamo preso Bene uh, Aspetta che ho il presentimento che qua sotto solo questa piattaforma ci sia roba Niente andiamocene e qui? Fai lo schiato a terra, non lanciare un cos, okay. andiamocene. Suppongo di oddio. Okay. Fa niente, tanto ho 10 di vita. No, <ride> ne avevo 15, perché avevo preso 10%. Io, io, io, io ne ho 15, tanto. Nah, ci sarà un'altra nuvola prima del boss, sì? Almeno. Eh, proprio letteralmente prima del boss sta una nuvola. Esatto. Esattamente prima del boss. Esatto. Exactly. Attenzione Simor. Uccidili. Se molto più facile uccidono quel gomitolo che non saltano lì riso ho come il presentimento che in quell'angolino ci sia roba che angolino cosa fa ti lancio vai aspetta in qualche modo ora devo tornare qua ah, è difficile devo salirci sopra devo salirci su riesce a fluttuare infinitamente finché non arrivo sopra Ah già che possiamo fluttuare infinitamente Quindi potremmo uh, saltare semplicemente oh, sì? tra uno e l'altro Ok niente non c'è nulla avanti. Ehi venite Pallottolini uh, Questo nessuno. va in diagonale E se lo mangiassi non lo che tecnicamente No Vieni vieni vieni idiota Stavo prendendo la gemma Perfetto non ho fatto a danneggiarmi? con le mani con i danni? Oh grazie per i commenti <ride> oddio vabbè si sì, è ufficiale tu sei fuori dalla portata dell'uomo dell delle vite dell'uomo delle vite intendi è un altro livello che dobbiamo rifare per le vite timbri ce ne manca uno quindi l'abbiamo perso sicuramente a meno che non in queste due gemme perfetto abbiamo vinto dobbiamo rifarlo per evitare suo andiamo andiamo andiamo mmm succoso indeed in giù Do, do. Oddio, hai visto la porta? No. Voi Yoshi ci tenete prova a farmi arrabbiare, eh? Ehi, coca, coca, eri subito qui. Ma dove guardi? Ma ah, non importa, piuttosto sbrigati a spedire quelli stupidi Yoshi in orbita. Poi sono solo un bambino. Non più. Non più. Oh, Christ. Yeet! Non ha funzionato qualcosa Oddio È velocissimo Mangia Beh Mangia. dai. Cosa me dai Oh Hello Ah è così facile Sì La meccanica di boss sembra quella Devi mangiare il pelo là Perché mi ha addosso i gomiti Te li ho regalati che non ti fa piacere Oddio Ok Ah già qui non si dovrebbe mai volare Eh non volare come nella dimensione quella lì eh, dei Ferix Ferrix non intendo, non quella. No, intendo. Quando c'è il. Intendo neanche lì si dovrebbe volare. Ma me ha sponchilato appena arrivato. No, giù no Non si dovrebbe volare lì perché. perché alle volte c'è coso lì. Uh, cioè quando c'è Magolor non The bisogna volare. Magolor, intende Magolor. Quando c'è Magolor, quando eh? Magolor ti. Ok, va bene. Ti prende e ti uccide. Se, okay. se voli perché era a un coso non è giusto non dovrebbe succedere si sì, succede non dovrebbe... ora ne ha tre di strati dovrebbe non <ride> io mi abbasso così semplicemente nemmeno sapendo che si, può, che si può fare bene ora non prendere quel danno che rimane oddio vai Guarda io mi metto qua adesso la spautino Ma è apparentemente non trovo Perché? Ok Ma oh, meno male che non mi ha fatto danno Uccidilo Uccidi quel pulcino Schifonlo Oh Dem Ah dovevo avvicinarmi vabbè Dam Dam Dam Bam, bam ba, bam dobbiamo riparare il livello Vabbè eh, questo lo possiamo fare off camera Visto che è solo per le vite Lo fai poi tu un'altra no, volta No lo devo fare io Cioè lo dobbiamo fare Perché? Ora. Sono solo le vite Vabbè lo faccio off camera Se no il video dura 30 ore Già che è quello segreto adesso Che stavolta non devo skippare Solo questo Anche questo avremmo potuto skipparlo, solo che ora c'è un altro. Questa è la cazzina del mondo. Che poi Bowser. Bowser. Baby Bowser e qui non c'entra niente, è solo Kamek che è cattivo. Ma Kamek è stato inviato da Bowser Jr. Che ne sai? <ride> dice. Non Bene, lo dice. Bene, uh, ci vedete. niente. Niente, facciamo questo e basta. Per me è un afferrare gli oggetti con la lingua. Eh? Ah, ho capito tipo le gemme o. Boh, io non lo so. I gomitoli. Mi sa che questa spilla io non l'ho mai usata. gli, gli oggetti, gli gli oggetti sono le gemme... e gli, gli oggetti tipo i fiori, i gomitoli. Iiii. Sì. Non li posso già prendere con la lingua? No. <ride> ok, torniamo. Non possiamo per me. No, un autoscroll. Comunque, questo. No. È... Dobbiamo rifarlo a questo livello se uno di noi non, non si imbolla Perché è quasi sicuro che prendiamo danno Che dici? Oddio perché accelera? Perché c'è una, una mole? Cioè dobbiamo prendere tutte le vite e non, e non prendere danno assolutamente Ok si può fare Bastante. Perché hai ucciso il pallottolo B? <ride> Bene ora dobbiamo ricominciare Cioè, seriamente, non posso, cioè, non posso, letteralmente, non posso, non posso ucciderlo, il pallone. non ne spawna un altro. Non ne va la pena Marco! Oh. E tu cerca di... Lascia! Eh! Prendi quel fiore! Come? Magari lasciandomi e non, non correndo in avanti. Impossibile. Magari non doveva, non doveva andare così, doveva precederlo. procederlo. qui. No. No. Poi uccidi il palottolo Bill. Non uccido un bagno. <ride> l'ho preso, non ti devo fare. Uh, oh, andiamo bravo. senza. Sì, domani Marco. Ce l'ho tu. Ah, abbiamo già perso. Scusa. Io devo andare. Per... Era troppo presto. Guarda che pro, guarda che pro. No Perché sei gay, Marco! Posso? Volla a caso. Yes! I need. vedi. Oh, che... <ride> <ride> <ride> Perché? <ride> tipo ruba perché? Perché <ride> abbiamo già perso non l'abbiamo togli! Sì che abbiamo perso prendi quel cacchio di migliore che fai? è troppo tardi ma abbiamo chi te come... vola come non ci posso andare! domani ti parlavo il tanto famoso timbro no come si lancia come si lancia It's. con il pro controller itz E perché non me l'hai detto? Che tempo? No, ma perché? Non per citare. E l'ho già perso. Non intendo così, intendo. Questa non è la seconda. Vabbè. 18. Corri. L'avrei presa io. Aiuto! Eh sì, no, la... Così sprechi meno tempo. In, da, insieme. Su, da uccidersi. Se Vai, questa ce la fai quella buona. Ce la puoi fare. Ok, apparentemente no. Non va. Basta ucciderlo. <ride> ok, prendo io le talpe allora. Ok prendilo tu Molto meglio se lo prendo io <ride> Basta okay. Aspetto Io prendo questo Ma no Che è successo? Sì. Perché ti lancia? Non me lo ricordo Vabbè Hai giocato troppo all'altra modalità Cioè ecco. Ho premuto uno Per lanciare No non è tutto a posto Vieni tutto subito a posto, Tutto a posto tutto a posto Tutto a posto Come? Più opportuno quindi come l'ho ucciso? Sì, l'hai ucciso però tanto. Ma che precisione, che precisione. <ride> ma grazie <ride> molto. Sono morto no. <ride> <ride> <ride> Il timbro qui e eh, sì, eh, sei morto. <ride> Finisci sto livello. Perché tutti da, da sinistra vanno? <ride> ah! Fermo, morto. Perché continuano? Non a Non ci riesco più! <ride> non <puoi far> <ride> Bravo Marco! <ride> ucciditi, ucciditi! Quell'altro! Vai vai, prendile più che puoi, prendile più che puoi Basta Sfida della sfida Vai, spara Vai, salta, veloce Tu puoi sal... tu puoi essere... No, puoi... prendi più che puoi, ok? Senti, siamo... Possiamo fermarmi? <ride> Sei un idiota, Marco Perché lo facciamo al 100%? Lo sai che proprio in questo video abbiamo detto Noi andiamo avanti Nessuno lo fa al 100% Perché se arrendono tutti ai livelli difficili Prendi Prenditi un po' di gomitoli Porca putrocola Bene sono morto No quello verde non è mai il gomitolo Cioè il timbro Quello giallo sì però prendilo Non quello giallo quello verde vai Si sì. Preso tutto preso tutto corri Corri, tu vai su, vai su. Che? Ci, ci sono, ci sono, ci sono. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, dai, dai, ci sono io. Ora, sciotto questo. Non proprio. Ok, dai, buono. Preso, andiamo, corri. Ok. Dai o qualcuno prende. Prendilo il tu, prendi tu Tu che tanto non puoi cadere giù Quindi non c'è il rischio Sì ma uh, non, lo, non ho il full vita E quello è l'unico coso che c'è Perché avevi 5 cuori Mi sarò fatto no, no, colpire no, no, no. da un Montimole Perché ti bene. suicidi? Ce cioè, l'abbiamo ancora Ce la possiamo ancora fare, solo che non al 100% Perché mi uccidi? Non l'ho fatta apposta, volevo mangiare il cocombro no. <ride> Non riesco a saltare Dai, corri, corri Ho preso il cacchio di cocombro, finalmente Non siamo mai andati così avanti Cosa c'è adesso? Il purgatorio? No, mi sa so che non c'è niente Oh, che fai? Non voglio saltarlo, quello. Uh, sono morto. Non mi interessa. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. E intanto lo dobbiamo rifare. Lo so, però almeno <ride> l'abbiamo fatto ora. Abbiamo tutti... Più di un'ora. Tutti i timbri solo più di un'ora, solo per questo mondo. livello. E lo dobbiamo pure rifare. E questo aspetta, non è... Cioè... Ci abbiamo rinunciato a un certo punto E questo è un altro giorno Ah Posso rifarlo semplicemente io Eh. Ti prego, <ride> ti prego riesci, riesci. Lo voglio fare io sì, Non voglio bene, più farlo Devi, devi rifare pure quello di prima tanto Vabbè. bene quindi direi <ride> che possiamo chiudere finalmente sì. sta parte um, Questo mini gioco Vabbè adesso tagliamo Tagliamo Oh, finalmente usciamo da sto livello Sbloccando lo Yoshi Cos'è? Eh? Non mi ricordo uh, uh, Yoshi Gamecube Sì lo voglio però di non quello rosso Di cui non fanno i virtual call Bene sì, uh, tanto, Di questi due non Sunshine, abbiamo Tanto Sunshine esce per Switch eh sì, <ride> E ci faremo pure una display se sì. volete Se volete lo faremo prima o poi Bene quindi niente alla prossima parte quindi Inizieremo il mondo 4 Quindi iscrivetevi se non siete ancora iscritti ci vediamo alla prossima Ciao